La Marcuzzi condanna Eva Enger, non mi è piaciuto, la visibilità incattivisce le persone. In foto, credits, frezza la fata, ipa. Dopo giorni di silenzio, Alessia Marcuzzi ha deciso di dire pubblicamente la sua a proposito di quanto accaduto all'isola dei famosi tra Eva Enger e Francesco Monte. Che non le fosse piaciuto l'atteggiamento della naufraga lo si era intuito già nel corso della puntata del reality andata in onda lunedì 5 febbraio, quando la Marcuzzi ha condotto con una certa freddezza l'intervista con l'ultima eliminata dell'Isola dei Famosi. Oggi, via Instagram, carisce i motivi del suo atteggiamento in risposta a quanti la accusano di avere trattato male l'argomento e, soprattutto, cercato di far passare la Anger da colpevole al posto di Monte. Non mi è piaciuto il suo modo di fare. Dovevo fingere? Mai. Sono fedele a me stessa e faccio questo lavoro con onestà da 25 anni. Non so fingere, il suo modo di fare non mi è piaciuto. Se io avessi avuto fastidio rispetto a qualcosa, lo avrei detto dal primo giorno alla produzione e non sarei nemmeno salita su quel pulmino di cui parla lei. Adesso è troppo facile parlare e sparlare di tutti. A, ah, la visibilità e quanto può incattivire le persone. L'argomento monte, Anger non sarà più affrontato. In un altro commento sempre postato su social, Alessia anticipa che largomento in questione non sarà mai più affrontato. Attribuendo alla Anger la volontà di mettersi in mostra, comunica che non si presterà al gioco nel corso di altre occasioni, non ne parlerò più, neanche in puntata. Non faccio il gioco di queste persone e mai lo farò. Infine, in risposta a chi le chiedeva perché non avessero affrontato la questione delle accuse a Francesco Monte con maggiore decisione, replica, purtroppo non potevamo affrontare questo argomento in un programma di intrattenimento. Il sostegno di Mara Vignè. Le sue parole e il post pubblicato poco dopo hanno incassato il sostegno di Mara Vigné. L'opinionista dell'Isola dei Famosi l'ha invitata a lasciar parlare certi elementi. Tutto torna scritto su social, scatenando un'altra risposta della Marcuzzi, cosa non si fa per un po' di visibilità. Non ho parole. All'interno della galleria in basso, i commenti della conduttrice.